Ragazzi vi faccio una domanda Notate qualcosa di... A parte l'ombrellone in casa Ma notate qualcosa di strano? Oltre ai miei capelli Se vi piace questa maglietta a petacolo direi di mettere già un like Eccolo, eccolo, io sono barbuto ma non ho la barba Ragazzi siamo tornati con la vostra serie preferita ovvero i life hacks di tiktok, i trabocchini, i trucchetti, i trucchi più visti su tiktok Oggi ne ho preparati alcuni che sono assurdi come sempre del resto E direi di non perderci in chiacchiere, andiamo subito a provarli Io vi dico solo di segnarvi questa, questa data ovvero domenica alle ore 12 questa domenica. A fine video farò un annuncio importante. Nel frattempo andiamo a divertirci. Allora, per il primo life axe trucchetto trabocchino, tra, tra l'altro questo è l'episodio numero 1.500.602, abbiamo bisogno di un sacchetto, possibilmente quelli sacchi gelo, ok? E delle penne, delle matite, quello che volete, quello che preferite. Allora, come prima cosa, ragazzi, riempiamo questo sacchetto d'acqua. Ecco qua. Lo dobbiamo proprio riempire tutto, eh. Mamma mia che petacla questa maglietta. Se l'avete già vista, se l'avete già vista quelli più attenti sicuramente l'avranno notata o su TikTok o su Instagram, commentatelo. Dite "No, ma io l'avevo già vista, non è la prima volta che la vedo". Ok abbiamo il nostro sacchetto pieno Come vedete Eccolo qua Ora facciamo un bel nodo Stando attenti a non bucarlo mi raccomando Io lo dico a voi ma in realtà quello che deve stare attento a non bucarlo sono io Perché quello che fa sempre danni chi è? barbuto. Ecco qua come se avessimo vinto dei pesci rossi al giostro, ok? Ecco il nostro sacchetto Eccolo, eccolo Allora, siamo sul nostro tavolo da lavoro Ormai questo qua è il nostro tavolo da lavoro Qua abbiamo il nostro sacchetto pieno d'acqua E qua abbiamo penne e matite Così se siete indecisi ve lo faccio vedere con entrambi Iniziamo prendendo una penna Questo è il nostro sacchetto La magia dove sta? In teoria se tu buchi il sacchetto con la penna Esce l'acqua Ma non è così Io adesso vi dimostrerò che bucando il sacchetto non uscirà l'acqua Le ultime parole famose allora, con decisione. Ok! Ok. Adesso proviamo anche a bucar dall'altra parte. Ok! Guardate qua, anche senza tenere, eh? Abbiamo fatto il nostro buco. Vogliamo bucarla ancora? Olè Decisi, eh ragazzi? Guarda qua. Questo Life Hacks TikTok super funziona. Vogliamo metterne un'altra? Ecco qua. Questa l'ho messa non molto deciso, infatti sta un po' gocciolando, ma l'acqua non esce. I trucchi di barbuto è sempre piaciuto. <ride> ok, direi di passare al prossimo life Hacks perché questo qua ha avuto successo incredibilmente. Bene, ora arrivo subito. Ok, dopo il successo dell'ultimo life hacks modestamente, passiamo al prossimo. Per questo abbiamo bisogno di un polaretto. Il mio è sciolto perché adesso vi spiegherò perché è sciolto tutti. Tutti nella vita abbiamo provato almeno una volta i polaretti Po po po, po polaretti <ride> Se non è così vergognati Ok allora oggi vi insegnerò ad avere i polaretti infiniti Ovviamente fino a una certa, cioè a una certa finiscono però ve li potete mangiare più volte e dite ma come? Cioè quello è eh, come fai a moltiplicare, a farlo diventare infinito Ma barbuto è qua per questo <ride> Ok, eccoci qua, sempre sul tavolo di babuto, sempre piaciuto Allora, perché ho il polaretto sciolto? Allora, voi potete farlo anche da ghiacciato, cioè in realtà come si mangia Però io per questioni che dovevo fare il video, quindi dovevo essere rapido, vi faccio vedere Allora, voi avete il vostro polaretto ghiacciato Prendete una forbice, ok? Per aprirlo, come aprite di solito Cioè, ah no, si può aprire anche senza forbice, guarda qua, tac allora, Adesso è il mio cola Mettete caso che voi avete il polaretto ghiacciato Quindi ne mangiate un pezzo Io adesso ne bevo un po' Che secondo me così è anche più buono Allora il nostro polaretto adesso sarà circa metà Come facciamo a farlo diventare infinito? Easy Allora io userò un imbuto per essere preciso e professionale Visto che ormai sono uno scienziato di trucchetti di TikTok Imbuto lo inseriamo nel nostro polaretto Acqua Tra l'altro non so se si vede ma è già è, è ghiacciata Acqua La mettete Oddio, eh, stanno attendo a non metterne troppo, se no succede quello che è appena successo a me. Chiudiamo il nostro polaretto con dello scotch e lo rinfiliamo in freezer. Il nostro polaretto è di nuovo pieno, il gusto vi giuro è lo stesso, perché comunque il polaretto è acqua che si ghiaccia con um, il gusto. E l'ho continuato a mangiare fin quando non finisce tutto, però cioè, nel senso ce ne vuole. E ora me lo berrò, faccio la challenge e provo a berlo tutto. Voi non dovete far così perché sennò il trucco non funziona, ok? Dovete rimetterlo in freezer. Allora ragazzi, il prossimo TikTok in realtà non serve a nulla. Serve solo se volete stupire i vostri amici o fare a vostra volta dei TikTok dove lo fate. Mi raccomando, se riproponete dei life hacks, trucchetti che vi faccio vedere io e li provate su TikTok, taggatemi o se li fate su Instagram, sono curioso di vederli, ok? Allora, per questo TikTok, che non serve assolutamente a nulla e ho paura, perché ogni volta che faccio cose con acqua, bibite, anche più ne ha, più ne metta, faccio sempre danni, da ormai i miei video li conoscete. Allora, prendiamo il nostro bicchiere d'acqua, un pezzo di cartone. Oddio, già stavo facendo danni. Mettiamo sopra, ragazzi, e voltiamo. Come vedete l'acqua... Non scende E se noi tiriamo via la mano Scende Ok Ok Ok Ok Vaffanculo lo sapevo Per un attimo ha funzionato Il cartone era attaccato al bicchiere Io non demordo voglio riprovare Tanto ormai è tutto bagnato Quindi asciughi una volta asciughi due Allora abbiamo il nostro cartone abbiamo la nostra acqua Barbuto è sempre piaciuto E uno, e due, e tre La nostra acqua non scende Tiriamo via il cartone Il cartone rimane Il cartone rimane, attenzione Lo vedete? Se ci credi, tutto è possibile <ride> Ce l'abbiamo fatta Anche questo life Lifehacks, ragazzi, ha funzionato Ovviamente, routine Che io debba sporcare il pavimento Debba lavare tutto, bagnare qualsiasi cosa Però ce l'abbiamo fatta è incredibile Passiamo al prossimo Allora il prossimo Lifehacks ragazzi è qualcosa di assurdo Adesso vi farò vedere Questo Lifehacks può essere utile a scuola o a casa Capita spesso e volentieri di evidenziare magari nei libri eccetera Qualcosa che magari non dobbiamo evidenziare Quindi lo facciamo per sbaglio Io ora vi insegnerò come Cancellare ciò che evidenziate Voi dite ma come fai? Eh barbuto lo sa Allora quello che ci serve è, vabbè un foglio bianco Io ho preso questa busta delle retteve Un evidenziatore, un pennarello colorato ho Preso l'arancione Uco fioc e limone Tagliamo il nostro limone Lo taglio poco perché non vorrei sprecarlo Perché non serve tutto il limone per farlo Poi ora vi farò vedere proprio da vicino Così per quelli che magari hanno qualche dubbio Si ricrederanno Allora col nostro pennarello scriviamo qualcosa Tipo barbuto o facciamo una linea come se noi avessimo evidenziato, ok? Ok, ecco qua. Allora, prendiamo il nostro cotonfioc, fioc, lo impregniamo nel limone e poi lo passiamo sopra. E come per magia, ragazzi, guardate un po', il colore va via. Di nuovo, impregniamo bene nel limone e come per magia, ragazzi, incredibile, il colore va via. Incredibile! Quante ne sa Barbuto? Tantissime! Anche questo Lifehacks ha funzionato. Cosa ve lo dico a fare? Barbuto è sempre piaciuto l'ho lasciato per ultimo perché questo è il life lifehacks più figo da vedere e da fare ragazzi se volete fare dei tiktok fighissimo volete stupire i vostri amici mandandoli dei video facendoli impressionare io oggi vi mostrerò come cancellare il vostro sorriso dai video come farlo sembrare trasparente cioè io sorriderò ma in realtà si vedrà quello che c'è dietro allora quello che servirà per questo tiktok è uno sfondo e della carta verde, io direi che non abbastanza. A noi ne servirà solo un pezzo se vogliamo fare il sorriso, ma possiamo farlo con qualsiasi parte del corpo. Strappiamo un pezzettino che diciamo ci possa stare nei denti, lo infiliamo in questo modo, ok? Vi mettete in posizione, mettete questa placchetta verde in bocca in modo tale che non si vedano i denti, ok? Come se ci fosse un buco. Fate la vostra scena, venite, sorridete. Poi ve ne andate e lasciate lo sfondo vuoto per un attimo. In modo tale che. Poi vi spiego. Quindi lasciamo lo sfondo vuoto. Ecco lo sfondo vuoto per un attimo. Ok, così va bene. Un pezzettino. Mettiamo quello per i denti, per coprire i denti. E poi facciamo una scenetta, tipo come se facessimo un balletto, ok? Mm -mm -mm. Schifo Ok Poi voi vedrete direttamente Oddio che luce Vedrete direttamente il risultato Praticamente Poi con un programma di montaggio Qualsiasi che può essere per telefono o per computer Semplicemente Sovrapponete le due immagini Quella dello sfondo vuoto E quella dove ci siete voi E usate la funzione chroma keyer o green screen, dipende come ce l'avete scritto. E quindi andrà a togliere il verde e sembrerà trasparente, visto che sotto quell'immagine c'è lo sfondo vuoto. Assurdo, eh? Io ho visto un sacco di persone che facevano questi TikTok e la gente si chiedeva, ma come fai, come fai? Nessuno svelava il trucco, ci pensa barbuto. Ok raga, direi che siamo arrivati alla fine di questo video. C'è un annuncio importantissimo da fare, soprattutto. Finalmente esce il nuovo merch, che non è solo questa maglietta, ma ci saranno tantissime cose. Tre magliette in totale, compreso questa, di altri due colori. Tre felpe e uno zaino. Usciranno ufficialmente domenica, questa domenica alle ore 12. Metterò il link sia su Instagram che su TikTok, che nel video che uscirà alle 18 di domenica. Dovete affrettarvi, quindi io non aspetterei il video di YouTube, ma... Andrei già su Instagram o TikTok e domenica mi preparerei per acquistarlo perché sono pezzi limitati. Sono davvero contento perché so che a voi fa un sacco piacere ogni volta avere del merch nuovo. Per me è sempre come avere un figlio. Sono super contento. e Nulla, quindi ci vediamo domenica per... Un nuovo video e anche per il nuovo merch. Fatemi sapere poi una volta che esce se vi piace o meno. I life hacks di oggi sono stati incredibili, quindi io non ho nient'altro da aggiungere. Mi sembra di avervi fatto vedere abbastanza. Ci vediamo con un prossimo video domenica, mercoledì e venerdì, perché ogni domenica, mercoledì e venerdì esce un nuovo video. Ciao belli!